eccoci al nostro prototipo ancora una volta ci viene chiesta una modifica che si differenzia dalle altre perché il foro risulta passante sulla prima fl flangia ma entra nella seconda flangia di 7 mm inoltre tutti e quattro gli spigoli delle flange hanno questo smusso di 15 eh, millimetri x 45 stavo dicendo che eh, si differenzia un po oh, la situazione perché adesso ci coinvolgono nel progetto e ci dicono che deve essere montato un altro componente che vediamo questo componente sarà mobile e eh, di conseguenza dobbiamo anche realizzare una, una spina che guida questo componente in questo movimento quindi una volta definito e ridisegnata la base andremo a concentrarci sul componente componente che vediamo in questo uh, momento eh, volevo aggiungere qualcosa riferito a questo CAD che noi stiamo per vedere questo CAD eh, in particolare si chiama Autodesk Fusion 360 può essere rilasciato anche con licenza didattica completamente gratuita eh, consente non solo di disegnare o meglio di modellare ma ha anche moltissime caratteristiche tutte gratuite che ci consentono di avere piena visione del nostro disegno una caratteristica che ritengo importante per esempio è quello di andare a vedere le proprietà dell'oggetto una volta che noi abbiamo eh, definito il materiale questo materiale eh, deve essere costruito in un acciaio C40 quindi conserva delle proprietà fisiche andiamo a vedere in particolare il sistema, il software ci dice che avrà una massa di 214 grammi un determinato volume e tante tante altre caratteristiche tra cui il centro della massa che ricordo il centro di equilibrio eh, dell'oggetto ma come lavora questo CAD vediamo un, vediamo un po' quali sono i suoi eh, principi i suoi vantaggi eh, quindi noi abbiamo questo pezzo questo componente come viene realizzato partiamo un attimino dall'inizio quindi eh, noi eh, su un CAD di questo tipo dobbiamo per prima cosa eh, disegnare il, un profilo ecco il nostro profilo sul profilo poi applichiamo quello che si chiama Funzione. Funzione oppure eh, lavorazione equivale a una lavorazione eh, che viene eseguita in, uh, in laboratorio. Questa, questa lavorazione è una si chiama estrusione, cioè viene aggiunto del materiale nel profilo che noi abbiamo disegnato che deve essere per caratteristica un profilo chiuso dopodiché come vedete vediamo anche dalle altre posizioni come può essere ecco qui lo vediamo dal basso qui in un altro tipo di vista che ci aiuta a capire per esempio che adesso vedete che è apparsa questa, questo rettangolo questo rettangolo è un profilo disegnato su questo piano su questo piano che una volta poi aggiunta la lavorazione di estrusione ci consente di estrudere, quindi aggiungere il materiale all'interno di questo rettangolo per un'altezza o una misura che noi desideriamo e poi su questo piano viene una, disegnata una circonferenza vengono date chiaramente le eh, misure e le posizioni esatte del nostro foro e poi viene aggiunta come ultima cosa una lavorazione che questa volta non è più una estrusione, ma viene chiamato in modo differente o taglio estruso oppure estrusione in negativo. Una volta realizzato il componente in, in 3D con la sua modellazione, Possiamo portare tutto su un foglio A4. Quindi possiamo con pochi tasti definire il tipo di disegno. Ci viene guidato un po' il tutto, insomma vedete che ci chiede alcune cose, tra cui le dimensioni del disegno del foglio e andiamo a definire il nostro A4 297 x 210 che è quello orizzontale. Cliccando sul... abbiamo un'elaborazione, possiamo quindi scegliere la scala del nostro disegno, possiamo anche decidere da quale lato iniziare, alto, fronte, destra. Andiamolo. Ok, vedete che comincia ad apparire il primo disegno la elaborazione guidata ci porterà poi alla quotatura e all'insieme del nostro foglio con tanto di cartiglio esportiamo questo foglio in formato pdf quindi vado, lo salvo sul mio desktop, adesso si dovrebbe aprire in automatico, ed ecco il mio foglio A4 che poi andrò a mettere su Classroom per la realizzazione di questo componente tramite AutoCAD, naturalmente seguirà lezione guidata.